Ciao, sono Marco e come vedi sto passeggiando in un posto meraviglioso e voglio condividere con te durante questa passeggiata un pensiero che stavo facendo legato alle persone che dicono di essere realiste. A me è capitato frequentemente, molto spesso, di parlare con delle persone di sogni e sentirmi rispondere che queste persone preferiscono non sognare perché sono realiste. Credo che qui ci sia un grosso fraintendimento ma soprattutto queste persone che rispondono così credo che stiano in fin dei conti boicottando se stesse perché perché la persona realista fa dei sogni ma soprattutto magari cerca anche di raggiungere questi sogni e la capacità di sognare ce l'abbiamo tutti quanti chi più chi meno chi in piccolo chi in grande chi ha bisogno ancora di esercitarla questa capacità ma. La capacità di sognare l'abbiamo tutti quanti ed è molto importante riuscire a farlo perché il sogno ti porta al di là di quello che sono le tue possibilità attuali, le tue capacità attuali, ti porta a dove potresti essere e magari vorresti essere. I più grandi personaggi della storia, quelli che hanno lasciato un'impronta indelebile che ancora oggi studiamo eh, nei libri di storia sono stati dei grandi sognatori molto realisti ma hanno avuto il coraggio di realizzare i propri sogni, si sono rimboccati le maniche e si sono dati da fare. Credo che le persone che dicono di non sognare perché sono realiste credo che stiano boicottando fondamentalmente se stesse, senza sogni si rimane inchiodati lì dove si è. Ho sentito parlare di grandi campioni sportivi e anche grandi personaggi che hanno raggiunto grandi traguardi, mi hanno parlato di sogni e credimi non ho forse mai conosciuto persone più realiste di queste. Spero di esserti stato utile con questa piccola pillola che ho voluto condividere con te e ti invito a sognare più che puoi stando anche con i piedi per terra ma con la capacità di volare. Ti saluto con un abbraccio, ciao!